canale ufficiale di Poppy Playtime è appena uscito un video molto inquietante. All'inizio del video si vede una macchina su una strada buia. Nel video si vede un esperimento dove due dei membri del personale assistono all'incidente e trovano l'allarme di emergenza. Si vede chiaramente che c'è Aggi Waggi che corre. Vi ricordate la macchina? Si ferma di colpo e... Come? Dicono che il team di sicurezza ha cercato di accerchiare 1170, forse riferendosi ad aggy-waggy e tranquillizzarlo, ma 1170 ha colpito uno della sicurezza alle gambe, scappando poi nella foresta. Quindi il team si divide in due piccoli gruppi, vanno alla ricerca di 1170. Questo è quello che hanno ripreso le telecamere di sicurezza. Sono state uccise cinque persone e sei scomparsi.